Ciao Ho sbloccato la Iscador e vai, Gianni, cosa stai facendo? Eh, ciao Giada, ciao. Eh, ho appena sbloccato la Iscador che l'app dei Gormiti si è Alfa giornata. Eh, ma, ma, ma non ti sei accorto che è iniziata la puntata? No! Dobbiamo salutare i nostri amici fra eh, Ok, <coughs> Scusate. Ciao, ragazzi, bentornati al Gormiti show! show! Scusate, mi stavo giocando con l'app. Quindi mi stavi dicendo che hai sbloccato l'Iskador. No? Ma eh. possiamo giocarci? Dai, dai, dai, dai, dai al... Possiamo giocarci un bel parolone perché, perché ci gioco io No dai voglio giocarci anch'io Va bene va bene Allora ti faccio vedere intanto la mia collezione Guarda un po' Quanti gormiti ho Guarda oh, oh, mi manca santissimo. Me ne mancano alcuni eh Pochi ma me ne mancano Tipo Rodium Cryptus Allora adesso vi faccio una bella partita No battaglia, perché ti fai insieme Voglio giocarci anch'io Facciamo la battaglia Don, Ehi dai. sto giocando non mi disturbare battaglia Io così mi annoio Contro qui Sai cosa ti dico? Uno. Caricamento! Mi ascolti? Sì, facciamo Iruk! Karak alfa Saburo contro il soldato Darkang. Che c'è? Tu? Stai giocando da solo, io mi sto annoiando, Ma io ho un'idea! Ti sfido nella vita reale! Combatti, combatti contro Irok. Bene Giada, bene bene bene! Allora oggi si sfideranno per il popolo dei cristalli Thorak la furia! Per il popolo del cosmo, Zephyr, la seta del cosmo! Allora, raccontiamo eh, due cosine che riguardano i nostri personaggi. Ok. Allora, come, come vedete, Torak assomiglia a un toro, quindi eh, proprio perché assomiglia a un toro Giada è meglio lasciarlo stare, okay. che poi, tra l'altro, l'energia alfa l'ha fatto diventare ancora più forte. Giada, un consiglio per i nemici. Sì. Se Thorak sta per attaccare, è meglio uh, scappare. È meglio scappare, <ride> sì, perché è fortissimo. Invece io ti presento Zephyr. Ok. Sai che Zephyr è il gormita più veloce di tutti quanti? Però grazie all'energia alfa lo è diventato ancora di più. E sembra addirittura moltiplicarsi. Wow. E un consiglio per i suoi nemici? Sì di stare molto attenti perché lui si diverte Vigile a intorno. girarli intorno così per confonderli. Conf così li confonde tutti. Sì. Beh, molto forte, molto, ma vediamo in azione. Sì, vedere. Voglio, voglio la velocità non è la... presa! Scusate per l'inconveniente. <ride> Dunque dove ero rimasto? Concentrati! Papa! Yeah. Oh, no. <ride> ah. E vai! Batte il cinque! <ride> Gianni, hai visto che è fortissimo Zephyr, ha vinto! Giada, guarda, devo fare davvero un applauso a Zephyr perché è stato davvero molto bravo e super veloce. Eh, sicuramente è più forte eh, del tuo perché ha vinto, no. hai visto come ha combattuto. No, aspetta, Giada, che è più forte del mio è da vedere, eh. Sicuramente... No, ha combattuto sì. in un modo perfetto, hai visto? Ho capito, ma sicuramente è più forte Torak di Zephyr, Giada, ma di cosa stiamo parlando? No, per me lo sconfiggerebbe subito. Ma non e poi mai, una cosa del genere. No. Bambini, allora... Scrivete a gormitishow.gormiti.com Chi è più voi, forte secondo voi? Tra il mio super Thorac E il e... mio Zephyr che ha vinto Scrivetecelo, mi raccomando perché sennò qua noi continuiamo a litigare Sì allora è meglio andare avanti mentre aspettiamo e che comunque sì, più. Tempo. Ok Giada sei pronta per la challenge gormitica? Sì. Ehi vabbè sì. Allora praticamente ho sì, voglio sfidarti Lo sai che mi piacciono le sfide? Che sfida vuoi fare? Cosa faremo? cosa faremo? Abbiamo un tablet, abbiamo una matita, una matita okay. che, che disegna sul, sul tablet. Um, e sfide, cosa bisogna La sfida è questa. Riconosci questo? Certo, il guanto alfa. il guanto alfa. Avrai 60 secondi. Io mi metterò qua, immobile, non okay. mi muoverò mai e poi mai per nessuna ragione al mondo. E devo copiarlo. Tu devi copiarlo. Ovviamente 60 secondi è difficile, quindi um, il più che puoi deve assomigliarci. Ecco, facciamo okay. così. Sei pronta? Sì, però non male, perché tu sei già brava a eh, disegnare. Sì, sì, sì, sì. sì o no? Sì, sono pronta. Ok, tre. Aspetta, però mettiti un po' più in qua così per Sì, eh, ascoltami, non eh, te lo metto così se no. Allora, eh no, tre, no. due, uno, via! Dai! Dai! Dai. Dai, forza! Dai, guarda. Oh, scusami, Gianni. Non, non volevo colpirti, è scappato. Stai fermo. Ok, l'hai fatto? Fai vedere. Aspetta. No, ma, ma, ma no, non così. Aspetta, allora. Sì. Ma cos'è un ananas? Ma cosa stai facendo? Shhh. Non ma sconcentrarmi. Stai fermo, fammela guardare. Asgur. Aspetta. Dai. Aspetta. Dai, fallo. Così. Ti colpisco, così. Aspetta, aspetta. Poi. Colpisco eh. così. Sulla spalla e sulla gamba sulla... Johnny è difficilissimo così Dai forza Aspetta. Giada Mamma mia Ma come sei lenta Aspetta. Sembra un cono gelato Ma che è? Ma che è? È il guanto Ma che guanto? Ma cos'è? Ma cos'è? Johnny sembra, sembra un no. uomino con i capelli no. Cosa stai facendo? Ma cos'è? È bellissimo No. Non criticarmi Basta finiamo Basta basta Finito il tempo no. Finito Eh sì Giada basta basta basta, basta Uffa allora, è bellissimo, è uguale, allora. guarda, guarda, è identico. No. Bambini, um, è uguale secondo voi? Sì, adesso allora tocca a te, ma va sembra, bene, ma se parli tanto. Ma sembra un cespuglio, va bene. È vai. bellissimo, ci ho messo vai. tanto impegno. Ma no, effettivamente è difficile. Allora, aspetta, <ride> allora cancelliamo. Vado Sei io. Sei pronto? difficile, davvero. Vado? Vai. Via. Io resto immobile. immobile devi stare. Io, tu io sono stato, sei stato fermo. Io sono stato immobilissimo. Non è vero. Dai, dai Giada, ma scusami le regole non sono queste. Tu prima non le hai fatte. Cosa non le ho fatte? <ride> <ride> Sai che Non ho fatta. Non le seguite le regole. Sì che le seguite, no. ferma, ferma, dai che non ci capisco niente. Guarda quanto è bello. Il non credo, cos'è al contrario? Guarda che non è tanto diverso dal mio, sì, eh. Cioè, sembra però, anche il tuo. No, però ti te li ascolto. Non me. è vero. No, guarda, gli faccio pure il suono dove esce il suono, ferma! Dai, ferma! Ma ti attacco io, eh. Ok, perdo il tempo. Ferma, ferma. Dai, un secondo, ho finito. Ho finito, finito, ho finito, finito. Guarda, faccio tipo. Tempo, pure già. tempo scaduto? Johnny, guarda. Tempo scaduto. Pure Johnny ho scritto. Uh -huh. Allora, dai, ascoltami. Ok, allora, è vero, non è bellissimo, potevo fare di più, però. E il mio è più bello. Eh. No, vabbè, hai ragione, è più bello il tuo. Siamo realisti o obiettivi. Sì, sì, è più bello il tuo, ma tu sapevi già di vincere perché sì. tu sei più bravo a disegnare. Andiamo avanti. È arrivato il momento della bacheca Gormitica. Gormitica! Eh sì, Giada, ci sono arrivati due bellissimi disegni Iniziamo subito, dai! Vai, inizia tu! Allora, Federico ci manda questo bellissimo disegno Che vediamo ora, ve lo mostriamo qui Ciao Gianni e Giada, sono Federico Sette anni e vivo a Pescara Vi seguo sempre, vi voglio tanto tanto bene Che carino che sei, grazie I miei gormiti preferiti sono Alfa Koga e Alfa Kedion Un bacione! Ti mandiamo un, un mega abbraccio Guarda cosa ha disegnato Giada eh, Alfa Koga, Alfa Saburo le popole magma. Si Ma, ho disegnato tantissimi. Guarda, ah, ha disegnato anche il bracciale alfa, bravo bravo. bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, Io, invece, adesso ti leggo la sì. dedica che ci ha scritto Leonardo. E ci ha dato anche un bellissimo disegno. Esatto, esatto. Ciao, Gianni e Giada, ho disegnato Lord Carrion. Sono Leonardo di Sevo, ho sei anni. E il mio loro preferito è Lord Carrion. Bravissimo, Ciao. Lord Carrion Come il mio. Hai visto Ottimo. che disegno fantastico, ha sì, disegnato Lord Carrion. Mi hai fatto un mega sorriso. Ma anche. che carino che è, che carino. Grazie mille, grazie, grazie mille. Grazie Continuate mille. a mandarci il materiale a gormitishow.gormiti.com Johnny, adesso però la puntata ormai eh è finita. Eh sì, è terminata, è terminata. I nostri amici devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale perché mettiamo sempre tantissime cose è vero. e mettete anche tantissimi like. like e condividete il video. Un saluto da Johnny e Zada. Ciao! ciao.